E nel tempo libero cosa faceva per spagarsi magari nella nelle feste? Com'è? Cosa faceva nei momenti liberi per spagarsi? Non ho capito. Bene. No, è lì lì, lì, lì, ah, è, mm. nel tempo libero. Ah, dormire perché c'è nel seme mattina presto. Anche quando magari era più giovane, che Sì, sì, non c'era mica da andare in giro. No, non, non aveva permesso di uscire. Cosa mio papà, poverino, Guai! Mm. Tutti quelli lì della contrada lì che eravamo lì. E faceva qualche sport? Niente. C'era un certo modo per apparire doveva, si doveva curare, che poteva truccarsi o. No, no, mi sono mai truccata io. No. Mai, neanche la pena. Ma perché? perché non volevo o perché. No, perché anche sempre comportata così. E eh. le persone che si truccavano con che si trovavano. E le mie figlie, che la sua mamma, mi dice dai, date un po' di crema a mamma, che ti sei velgia <ride> ormai. Oh, no, no. Ma ai suoi tempi le persone che, che invece si truccavano c'erano come erano viste? Per me era lo stesso, noi sorelle non avevamo i soldi anche per lo eh. L'avreteva anche delle altre persone, per esempio, nel paese? No, no, c'era nessuno truccato a mio paese e Faceva parte di una compagnia? Cioè, di amici, un gruppo di amici? Sì, sì, però me è classe, sì, sì eravamo in otto Era un po' senza la termine che era, era maschile? Sì, sì, sì eh. uno c'è ancora, poverino, che adesso quando vado su mi saluta sempre, viene anche il barangiato. E non c'erano problemi se aveva amicizia? No, no. E oltre che a vedervi a scuola, vi trovate il cuore? No, no, no. Scuola e basta. E dopo con le capre e le pecore ti faceva andare.